ci chiede da domani potremmo sentire guerriero? Chi è guerriero? Potrei fare una cosa un po' tipo, tipo da pubblicità, no? Certo. Guerriero, sei anche tu. <ride> Ho ah, cercato di, di, di spiegare cos'è il guerriero uh, con, inventando l'idea uh, del, del video. Eh, mi sono un po' ripreso, rivisto tantissimi anni fa, quando ero più piccolo, alla ricerca di una forza che potesse farmi scegliere, eh, far scegliere a me la strada più giusta. No? Eh, e quindi lo chiamo sicuramente, il guerriero è sicuramente la forza che, che, che la coscienza, la tua anima, possiamo chiamarla in tantissimi modi. Eh, che ti fa scegliere una strada piuttosto che un'altra. E io ho sempre sognato da piccolo di avere qualcuno vicino a me che mi, mi facesse vedere meglio quest questa strada qua da scegliere. E quindi abbiamo scritto questo pezzo e ringrazio eh, infinitamente eh, Fortunato eh, Zampaglione che ha scritto con me questo meraviglioso pezzo che, eh, al quale tengo molto. E, in quale ho investito molto ripeto, solo 152 tracce in un pezzo, e quindi eh, molto contento di questo un testo sicuramente molto, molto premio che rappresenta bene quello che, che io cercavo da bambino e quello che io volevo in questo momento raccontare a, a, a, al mondo eh, ho cercato di spiegarlo nel video eh, tutto, e fino fino 96 il 96 primo... ieri sera a tg c'è stato un anteprima del video e abbiamo scoperto che hai confermato la regia del clip, ce ne parli? Sì, la prima volta che, eh, che firmo una regia con un regista veramente incredibile, <ride> non meno anche lui che è così male ma, quindi faccio un grandissimo <ride> applauso grazie perché... Come nella musica ci sono tantissimi passaggi nel, nella regia di un video e nella creazione di un video ce ne sono altre tanti eh, è stato sicuramente molto difficile eh, girare tutto questo video perché poi oltretutto il, il tempo non è stato diciamo vicino a noi ma anzi è piovuto dal primo al, al terzo giorno eh, però, io credo che il risultato sia stato migliore con questo... con, con l'intemperio con la pioggia e con il covento che ha prodotto a questo convento eh, è stato veramente... Boh, forse la ciliegina sulla torta solo che lì per lì veramente abbiamo penato eh, io, io ero veramente arrabbiato come una iena perché veramente dobbiamo girare tantissime scene e era la prima volta per me dietro una camera, eh, quindi è stato molto difficile, e molto divertente, ho imparato tantissime cose, l'ho già fatto a scuola dei corsi di fotografia, ma non ho mai imparato come in quei tre giorni, eh, luci, piuttosto che posizionamenti e, e robe varie. E poi ho messo in pratica un'altra storia, le storie sono state sempre i miei dei video, in questo però era una storia un po' più cortometraggio e, e di fatti corto è stato, forse poteva diventare anche un film perché girare tre giorni, eh, praticamente 24 o più scene, eh, abbiamo girato 60.000 ore di, di, di pellicola, quindi è stato... Molto bello, dopo rispondere a una domanda e forse non ho risposto, però va benissimo. Sucre, per per tanto perché veramente io vado sempre, comunque fuori tema. Non sono mai arrivata all'otto perché a un certo punto andavo fuori tema. So perché. Te. Annina, cosa ci dobbiamo aspettare dell'AI 2015? Eh, questo non... questo non lo so neanche io, eh, però dato che io parto sempre come nei miei come per scrivere i testi da un'idea un, un po' grafica o comunque immaginando delle fotografie o, delle, o disegnando delle, de, delle scene eh, in questo caso ovviamente eh, forse c'è presente anche Live Nation che è la mia agenzia di live stanno laggiù, ciao a tutti grazie per supportare me e il mio staff in questi periodi è stato veramente duro perché io è un mese e mezzo che ho già pronto il palco del tour mi porto avanti quest'anno <ride> e quindi sto aspettando solo il live designer che mi aiuti a montare le luci e, però il tour c'è fra un po' ancora devo uscire tutto però noi siamo preparatissimi e cosa ci dobbiamo aspettare io non lo so ancora cosa ci sarà sul palco lo stile, dai, è stato anticipato il brano guerriero qualcosa sullo stile musicale ma abbiamo detto adesso è eh, soprattutto uno stile playlist, cioè nel senso tu potrai scegliere il genere di mengoni che ti piace: quello che urla, quello che parla, quello che è un po' più power, meno, più epico, meno epico, eh, più pop, meno pop, più soul, meno soul, più ancora no ma magari c'è preoccupazione chi lo sa il senso del guerriero chi è il guerriero quello che hai detto prima ma in maniera esponenziale no ma che sicuramente ho tantissime cose da dire perché ovviamente sono una persona che vive la, la società e che ci entra il più possibile e si interessa di tantissime cose con questo nuovo progetto sicuramente andremo anche a perché no? Ogni tanto a, a stuzzicare dei, dei temi che a me sono molto a cuore e, e sicuramente a parlare di tematiche che sono un po' anche delle volte considerate tanti, ma che rientrano nella libertà dell'uomo siamo tutti esseri umani e quindi ovviamente io da essere umano, da, da, da cittadino di questo paese, del mondo, eh, spero in questo nuovo progetto di essere maturato e sicuramente di andare a, a anche perché no, a veramente a toccare dei, uh, dei discorsi un po' scomodi. Già sto creando <ride> delle polemiche. Ce ne cioè, abbiamo un'altra? Ci una brand. Magari io. Cantando in spagnolo, la tua sensazione di cantare è diversa a seconda della lingua, o sei a tuo agio? No, la... cantare in spagnolo è meraviglioso, è la lingua più bella del... dopo l'italiano. <ride> claro che sì, buono. È una lingua bellissima, mi cioè, è sempre piaciuta al posto di architettura avevo preso lingue e letterature straniere e avevo scelto come prima, lingua, come prima lingua spagnola, quindi è sempre stata una lingua affine. Eh, mi hanno sempre scambiato lo spagnolo, mi hanno sempre detto che mia madre era spagnola o oh, siciliana, quindi mi sento vicino sicuramente alla, alla cultura latina. E mi piace molto, mi senta più agio a cantare in spagnolo, almeno per ora, poi se i testi diventeranno un po' più difficili Dice eh, sto facendo delle lezioni di come spero che vi piaccia questo lavoro eh, tengo molto a questo video e, e ci ho lavorato come quasi tutte le cose con sangue e sudore eh, spero che vi piaccia spero vi piaccia il terzo e... Eh, e ci rivediamo presto dai, dai ciao. Ciao.